Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi ci troviamo per un nuovo video... Um sul Canada, va? Uh, e farò la seconda parte delle cose che sono normali in Canada ma non sono normali in Italia uh, ne ho fatto un altro e magari lo linkierò qua sopra o qua sotto da qualche parte se non l'avete ancora visto e dirò 5 cose che in Canada sono normali e in Italia no, no non parlerò di cose illegali, non parlerò di cose brutte parlerò semplicemente di cose che in Canada sono normali ma quando torni in Italia non le trovi più oppure viceversa Insomma, insomma come ho fatto la lista adesso vediamo eh allora, quindi, iniziamo subito dalla prima cosa. La prima cosa è che l'acqua, io forse l'ho già detta sta roba, ma um, lo ripeto. L'acqua non si paga in Canada. Tu, se vai nei ristoranti, non la paghi. Tu puoi anche bere 5 litri di acqua, non te la faranno mai pagare. Cioè, tu bevi e basta. Quindi, solitamente, quando tu vai in un ristorante, se non hai voglia di bere altro, bevi sempre l'acqua, che almeno quella è gratis. E quindi sei a posto, quindi non spendi più poi. Però, vabbè, solitamente la gente, quando va nei ristoranti un po' più scicoso, prende sempre da bere vino o qualcosa, perché... I ristoranti, l'acqua non la paghi proprio come bolletta in casa tua, cioè tu l'acqua fredda non la paghi, uh, l'unica bolletta che tu hai nella casa, quando sei in un affitto, poi non so quando hai una casa tua, tua, però quando sei in affitto tu l'acqua non la paghi, uh, paghi solo l'acqua calda, quindi principalmente paghi il riscaldamento, perché lì funziona tutto l'elettricità, uh, quindi l'elettricità, la luce... Uh, non esiste il gas quindi funziona tutta l'elettricità e poi uh, l'acqua calda appunto che è pur sempre è elettricità uh, quindi diciamo che la tua unica bolletta è quella loro considerano che l'acqua è un bene comune di tutti e che tutti devono avere accesso all'acqua che è meraviglioso, non come qua a Venezia che mi fanno pagare 80 centesimi per un bicchiere d'acqua sì. altra cosa ho già fatto questo video, ovviamente ho già fatto il video sulla colazione sul brunch se non l'avete visto l'ho fatto due video fa, però magari anche quello ve lo lascio mm. linkato è che il fatto che in Canada è molto normale mangiare tanto al mattino uh, mentre in Italia andiamo avanti a una briochina, un cappuccino questo perché l'ho già detto già in quel video eh, la colazione, vabbè, sono abituati così fin da piccole a mangiare tanto colazione però anche questioni di sopravvivenza nel senso che durante l'inverno hai bisogno di mangiare tanto se vuoi sopravvivere a uscire fuori meno 40 gradi quindi principalmente anche per quello uh, però è anche vero che um, cioè loro mangiano tanto colazione poi magari a pranzo stanno più leggeri La terza cosa è che in Canada non si paga il pedaggio stradale tu sull'ostra, sull'ostra tu non paghi niente uh, come ho già detto già lì avere una macchina costa un cacchio uh, in più non paghi, la, non paghi il pedaggio perché se dovessi pagare il pedaggio per ogni città dove finisci veramente cioè ti fai una città e ti fai un viaggio che boh, uh, ti spendano se fossi come qua in Italia appunto uh, invece lì non si paga ci sono delle autostrade dove tu puoi pagare il pedaggio semplicemente perché sono delle autostrade um, con una circolazione minore insomma che ci sono meno macchine perché giustamente siccome, siccome la paghi allora prendi quella se vuoi fare prima la quarta cosa è la Burocrazia, allora. Eh, la burocrazia è un tasto dolente per me in Italia perché. Ho avuto tanti tanti casini nell'ultimo periodo con la cittadinanza italiana uh, So che tanti mi dicono Ma non ce l'hai ancora? No, perché in Italia ci vogliono 5 secoli per avere la cittadinanza Quindi E quando ti dicono una cosa non è mai quella Cioè se ti dicono Sì da domani tu puoi fare questo Non è vero che un giorno dopo vai là e ti dicono Chi te l'ha detto? Ma cioè ma che è? E in Canada non è così In Canada sono molto severi con la burocrazia Del tipo che quando uh, riempi un documento uh, Fai delle cose non so, una richiesta per un visto eccetera, cioè devi essere molto molto attento a quello che scrivi perché potrebbero rifiutarti per aver boh, scritto male la tua data di nascita per dirvi, quindi bisogna stare molto attenti però se loro ti dicono tra un mese tu avrai il tuo visto o tra tre mesi tu avrai il tuo visto o tra sei mesi tu avrai la tua cittadinanza, quello è, cioè loro le tempistiche le rispettano tantissimo sono molto molto puntuali, addirittura spesso ti dicono anche prima però sono veramente puntuali con le cose, cioè se ti dicono tra un mese tu questo documento ce l'hai, significa che io tra un mese quel documento ce l'ho. La quinta cosa, e quindi l'ultima cosa, è il take-away. Allora, i canadesi sono il genere di, di, di persone che amano tantissimo uh, mangiare a casa, cioè a loro piace andare al take-away, come ho già detto, cioè tu solitamente, uh, quasi tutti i ristoranti fanno il take-away, cioè magari, boh, magari i ristoranti un po' più fancy, un po' più nighnigné, uh, magari no, però ci sono tanti, vabbè, fast food ok, uh, ma ci sono tanti ristoranti come con la pizza, cioè che vai a dire ma prendo la pizza a casa mia, sì lì il take away, cioè, a parte che c'è il drive-in che ne ho già parlato, che puoi andare direttamente con la tua macchina, con, ordinare e poi avere già le tue cose senza neanche uscire dalla macchina, cioè tipo pigrizia pazzesca che io adoro e, e quindi loro sono molto, cioè amano andare fuori a mangiare, però amano di più stare a casa loro, quindi il takeaway o oh, ordinare da casa propria eh, e mangiare a casa è una cosa veramente eh, molto molto usata, del tipo c'è cioè addirittura l'applicazione tipo Just Eat, eh, che tu ci cerchi i ristoranti, comandi, cioè non devi neanche interagire con le persone, questa cosa è meravigliosa perché io odio chiamare, odio fare cose, piuttosto vado io da solo a, a comprarmi le cose e tornare a casa, piuttosto che chiamare in giro, io odio tantissimo chiamare. Eh, quindi questa è una cosa che loro usano tantissimo, mentre qua in Italia diciamo che gli italiani amano tantissimo andare fuori mangiare, stare là ore, e ore, e ore, quando io facevo la cameriera siccome i canadesi sono persone sì, da te che vogliono stare a casa loro, anche nei ristoranti loro solitamente mangiano e se ne vanno non è che stanno là 5 ore, cioè gli italiani fanno così, invece i canadesi arriva, mangiano, finito ciao, bye bye, prossimo, ecco quindi questa è una cosa che io apprezzavo tanto come cameriera perché c'è cioè, spesso magari boh, ti rimaneva il tuo ultimo cliente che magari non voleva andarsene, qua in Italia succedeva che ti finirai alle 3 di notte perché c'era... Lo stronzo che mi arrivava alle 10 e se ne andava alle 3 del mattino perché stava là col caffettino fino alle 3 del mattino, mentre in Canada la gente arrivava, stava un'oretta 2 poi se ne andava a casa e io finivo sempre il mio turno tipo alle 10 di sera che è una cosa che qua non esiste ragazzi questo è tutto, ho fatto un video molto breve sono molto contenta di me stessa uh, noi ci vediamo la prossima volta in un prossimo video, probabilmente il video che filmerò il prossimo video che vedrete sul canale sarà forse l'ultimo prima che torni in Canada quindi dimenticate questo background terribile, infatti in Canada non so neanche che background avrò perché sarò in casa nuova uh, quindi noi ci vediamo la prossima volta se avete domande, se avete cose da dirmi non so, curiosità, fatemelo sapere e appunto per la terza volta ci vediamo la prossima volta e ciao